Ciao, buongiorno, come state? Come sempre siamo nel nostro post <coughs> del dopo diretta del martedì mattina e insomma oggi eravate tanti non avevamo un tema in realtà predefinito eh? Eh, però insomma abbiamo iniziato come sempre un po' a raccontarci il tempo e che da noi almeno qui in Piemonte si aspetta un pochettino di neve anche se credo sarà pochissima <coughs> io come sempre sono ancora un po' raffreddata, ho un po' di tosse insomma cerco di eh, rimettermi in sesto anche se effettivamente questa eh, diciamo così questa influenza è veramente tosta è veramente forte eh, si sì, è parlato poi anche in qualche modo di trovare pubblicato sul canale a livello di recensioni che siano libri piuttosto che vinili eh, piuttosto che viaggi eh, e quando si parla di viaggi si è iniziato a parlare di viaggi di chi eh, insomma è riuscito a, a, a aprire eh, diciamo così anche il suo eh, ristorante e ci ha dato anche l'indirizzo anche perché come dicevo sarebbe carino eh, anche poter condividere queste cose magari quando si va in qualche posto che magari condividiamo perché non dire insomma che facciamo parte anche di questa community così eh, ci si conosce anche dal vivo e allora Luciano che ha detto ah ne approfitto e eh, mi faccio pubblicità ma è così che si fa eh, il suo ristorante si chiama il Vecchio Scalo Balossa in via Serri 27 isole del cantone siamo a genova <ride> sicuramente andrò a trovarlo e eh, andrò a degustare quelli che sono i piatti tipici genovesi ma insomma diamo anche eh, diciamo così qualche eh, suggerimento per chi magari si ritrova a dover fare un viaggio eh, a genova e magari non sapendo dove andare a mangiare può in qualche modo così andare a trovare eh, questo eh, questo nostro amico eh, poi vabbè Pachi che mi ha detto ti ho invitato tante volte, non sei mai venuta, hai ragione Pachi eh, però insomma erano periodi un po' difficili, un po' complicati eh, è vero che ci sono 365 giorni all'anno quest'anno un po' meno perché siamo già al 17 gennaio ma Uh, insomma il Salento, una terra che d'oro ci sono andata tantissimi anni fa prima ancora che conoscessi Pachi e quindi uh, insomma mi piacerebbe ritornarci lui adesso dice che insomma è un cuoco itinerante e vabbè potrebbe essere l'idea anche di essere cuoco itinerante quindi trovarci perché no uh, magari così da qualche altra parte che non sia il Salento e poi insomma si è parlato anche di una cosa Ah, molto importante una notizia importante che ce l'ha anche un po' eh, ricordata Super Falcotech che è la notizia di ieri che è uscita un po' ovunque e che è stata quella della cattura di eh, Messina Denaro e eh, Super Falcotech eh, ci ha detto appunto oggi di festeggiare eh, ancora meglio perché questa cattura per lui e per la sua famiglia è stato importante perché era stato il carnefice di suo zio, quindi insomma eh, vicino anche a Super Falcotec e anche per questo, eh, diciamo così, per questo evento. Eh, e quindi insomma anche in questo caso mi, mi come si dice, mi ehm, aprite il cuore. Ogni volta che in qualche modo vi raccontate, eh, raccontate qualcosa anche di ah, è intimo e di personale, anche come, come vostra storia, vuol dire che in qualche modo insomma... Eh... Ci tenete a questa community e eh, ci tenete a, a farne parte, a rendere partecipi tutti. E questa eh, insomma, è una bella cosa. Poi di cosa abbiamo parlato? Ah sì, io ho detto, insomma, visto che a Roma pioveva, ho detto a Diego, bene, dove si può andare a Roma se piove? E io ci sono andata, ma dovessi ritornare, insomma, almeno avere anche dei posti al chiuso. E lui, io pensavo mi dicesse qualcosa da visitare, in realtà lui mi ha detto... Eh, Anzi, questo è ancora meglio di andare o oh, al Barcanova. La piazza del Popolo per degustare un'ottima cioccolata calda oppure da Castrone via Ottaviano vicino al Vaticano. Quindi non sono, eh, diciamo così, monumenti, ma in realtà insomma sono luoghi, io li chiamo della perdizione perché poi ci fanno mettere su un po' di ciccia. Ma va bene, ci sta anche la cioccolata calda. Oserei dire che eh, non è niente male, e anzi, l'approvo, ecco, l'approvo. E, e poi abbiamo Gualtiero ha ringraziato per aver. Ehm, diciamo così ricordato la copertina di Aqualung dei Getro Tal e ci ha detto che insomma aveva avuto modo eh, di incontrarli in un concerto a Novara e io ho detto ah ti invidio perché in qualche modo anche a me sarebbe sempre piaciuto incontrarli Ian Anderson è venuto tante volte in Italia ma non sono mai riuscita ad andare a vedere il <coughs> diciamo così il suo concerto mi ero perso Adria che ci dava diceva pane casereccio, olio d'oliva, menta fresca pomodoro, alici e olive nere, mamma mia che bontà eh, questo me l'avevo veramente perso ma eh, insomma, fa come sempre venire anche la colina in bocca quasi quanto la cioccolata calda e mm, abbiamo fatto ascoltare il brano dei Gas Rosi, secondo me bellissimo Sweet Child of Mine eh, sempre per Diego e poi quando vi ho chiesto insomma, che cosa potevamo fare insomma, sul, su, su, questo, um, su questo canale Eugenia ad esempio ha detto che si poteva intervistare una scrittrice che ha scritto tre libri eh, che si chiama Viviana Guarini e sicuramente andrò a cercarla e eh, a trovare il modo di intervistarla e poi eh, invece eh, Giovanni... Ehm, ci ha detto che gli piacerebbe che una diretta in una diretta, visto che siamo quasi vicino insomma al festival importante e famoso come quello di Sanremo, di poter parlare un po' di Sanremo e soprattutto dei brani che hanno fatto la storia del festival di Sanremo <coughs> perché no? Mi preparerò anche su questo, nel frattempo come sempre vi dico di Mandare a imcalib.it, 1 1it magari dei suggerimenti su cosa potrei in qualche modo, uh, diciamo così, uh, inserire nel canale, quindi che siano recensioni di libri, quali libri, magari o quali dischi o quale viaggio, un viaggio lo farò molto volentieri. E nel frattempo, come sempre, vi auguro una buona giornata e grazie perché, insomma, mi avete detto che oggi era un look da scolaretta e che vi piaceva molto il mio maglione. Questo insomma sono contenta e eh, vi abbraccio forte, forte forte. Ci vediamo presto come sempre qui sul canale. Grazie per essere stati con me anche quest'oggi. Perché anche oggi eravate in tanti e abbiamo potuto così passare un po' meno di un'oretta perché dovevo scappare insieme per raccontare un po' la nostra giornata che poi alla fine è quello che ci fa vivere bene e ci fa tenere compagnia insieme, va bene? Alla prossima, un bacio grande, ciao!